La sicurezza sul lavoro beh, è un argomento importante che è l'ABC. È indispensabile ricordarsi che il nostro lavoro può essere anche molto pericoloso. Tutti i giorni lavoriamo con i coltelli, chi con la fiamma o comunque con il calore, quindi eh, i pericoli sono abbastanza lì vicino a noi. Eh, le macchine ci aiutano tantissimo possono essere anche molto pericolose, però lì eh, la macchina difficilmente sbaglia. Purtroppo è l'uomo che magari in maniera distratta o disattenta o magari in maniera frettolosa dicendo ma tanto io sono intelligente più della macchina e mi fermo prima e lì accade invece l'errore. Andiamo sempre di corsa in cucina e questo è chiaro, però ci sono momenti in cui bisogna rallentare per forza, è impensabile che eh, venga prima la velocità che la sicurezza.